È un momento di grande cambiamento, un momento di grande, di grande conflittualità, conflittualità con noi stessi, con il potere, con il sistema, con tutto quello che in qualche modo abbiamo costruito fino ad oggi. È una conflittualità dove ehm, c'è una parte che si attacca, si attacca al vecchio, al passato, come qualcosa che era a qualcosa di rinunciabile e ci sono quelli che invece si stanno proiettando verso un futuro ignoto innanzitutto ma con una capacità di cambiamento anche umano, spirituale diciamo che non c'è più questa separazione ecco tra quello che è il mondano e lo spirituale c'è un'umanità un che, che si muove e penso che avrà la capacità di, eh, di evolversi e di sostenere questo pianeta a questo cambiamento con una grande capacità evolutiva, eh, non possiamo prevedere il futuro perché non, ecco, non siamo veggenti però possiamo in qualche modo immaginarlo, immaginarlo e crearlo attraverso quelle che sono le, le qualità dell'essere umano, le qualità che sono l'amore, la compassione, eh, l'accoglienza. Sono, sono qualità che mh, penso che si muoveranno verso un futuro migliore, verso un futuro generoso verso l'umanità verso tutti quelli che sono i diversi tutti quelli che sono non rientrano dentro a quelle che sono le strutture sociali che il sistema ha creato ecco c'è una grande capacità nell'essere umano di evolversi e penso che sia un'evoluzione un Mm, sicuramente non sarà facile come evoluzione, ma che avrà la, la capacità di eh, creare e stare in questo momento presente eh, in modo costruttivo. Ecco, una bella umanità.